L'anno dell'Expo è giusto anche fare una riflessione sull'intera filiera del prodotto soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura si assiste a un grave sfruttamento dei lavoratori nel 2015, nell'anno dell'Expo, nelle filiere agricole esistono ancora categorie di lavoratori sfruttati e sottopagati. Questo avviene soprattutto nelle zone del Mediterraneo, dove si producono i prodotti ortofrutticoli che poi vengono destinati al nord. A essere utilizzati per le raccolte faticose braccianti retribuiti poco, in nero, anelli deboli di una filiera malata che scarica tutti i costi e i disagi sui soggetti più indifesi, quasi sempre immigrati provenienti dall'Africa o dall'Europa dell'Est. La campagna filiera sporca promossa da diverse associazioni come Associazione Antimafia da Sud, Terra Onlus e Terrelibere.org ha diversi obiettivi, primo fra tutti quello di combattere lo schiavismo dei lavoratori cercando di rendere il più trasparenti possibile i vari passaggi della filiera. Una campagna che ricostruisce l'intera filiera dell'agroalimentare partendo da un esempio emblematico che è, quella, è la filiera delle arance, abbiamo ricostruito una filiera opaca poco trasparente e con troppi passaggi e in tutti questi passaggi si inserisce lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Il dossier filiera sporca è un viaggio attraverso gli agrumeti di Catania in Sicilia e Rosarno in Calabria si è cercato di far luce sulla complicata filiera delle arance da quelle rosse dell'Etna esportate in tutto il mondo a quelle bionde calabresi che mischiate col succo brasiliano finiscono nelle bibite fabbricate dalle multinazionali. Spesso però ad avere le maggiori responsabilità sono gli intermediari delle multinazionali che accumulano ricchezza organizzando le raccolte usando i caporali determinando il prezzo delle arance e sfruttando le Così, ...i poveri migranti, gli invisibili. Le multinazionali devono rispondere anche per ciò che avviene nei livelli inferiori della filiera... ...perciò è stata chiesta dalle varie associazioni una normativa sull'etichetta della trasparenza. Sono state interpellate grandi aziende che hanno reso pubblica la lista dei loro fornitori. Questa campagna propone un'etichettatura trasparente, un'etichetta narrante... ...che ci dica chi sono i fornitori e quanti sono i passaggi della filiera del, dell'agroalimentare... Proponiamo che ci sia l'elenco pubblico di tutti i fornitori e proponiamo la responsabilità solidale delle, delle aziende, che rispondano quindi in solido qualora venga riconosciuto il, lo sfruttamento lungo la filiera che loro utilizzano. I numeri del caporalato in Italia sono impietosi: ci sono 400.000 lavoratori in condizioni di sfruttamento nei campi, l'80% tra loro sono stranieri, circa il 60% tra questi non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente, 100.000 lavoratori vivono in condizioni di grave disagio abitativo. Il loro salario giornaliero dopo 12 ore di lavoro è di 25-30 euro e spesso la metà della loro retribuzione termina nelle mani dei caporali.